Le dimissioni di dell'inviato speciale Nazionale Unite per la Libia da Kassan Salama all'inizio di marzo hanno di fatto eh, confermato di quanto la crisi libica sia di difficile eh, risoluzione. E Salama, seppur stimato dalle forze politiche del paese, negli ultimi tempi, soprattutto per i risvolti della conferenza di eh, Berlino, non ha avuto il necessario supporto sia dagli attori politici libici che dagli attori internazionali. Già la conferenza di Berlino, seppur considerata una mossa positiva per aver messo attorno al tavolo delle trattative la maggior parte degli attori internazionali coinvolti si è trasformata in un nulla di fatto poiché tutte le soluzioni approntate e redatte nel documento finale della conferenza non si sono tradotte in soluzioni percorribili sul campo. L'Europa, seppur appoggiando da sempre l'iniziativa delle Nazioni Unite, si è ritrovata a far fronte a una sempre più acuta crisi tra i due stati membri più attivi in Libia, la Francia e l'Italia. Le iniziative portate avanti da questi due paesi sono state influenzate soprattutto dalla salvaguardia degli interessi che essi hanno avevano all'interno del contesto eh, libico. Questo ha limitato di certo il ruolo dell'Unione Europea, che pian piano ha ceduto il passo all'intervento turco, che con il memorandum eh, d'intesa per la eh, protezione dei confini marittimi e del successivo intervento militare turco eh, in Libia, hanno eh, allargato di fatto il conflitto seppur a livello diplomatico in tutto il bacino del Mediterraneo. Se a livello militare questa mossa non ha portato a grandi rivolgimenti di fronte, eh, tuttavia, a livello politico, eh, ciò ha rinforzato la, la posizione di Haftar, soprattutto per le posizioni di Grecia e Cipro che da, sono ostili eh, all'accordo tra Serrace ed Erdogan che oggi, comunque, seppur informalmente appoggiano l'iniziativa haftariana. Per ora, eh, tutte le trattative, sia a livello militare, e il vertice cosiddetto 5 più 5 di Ginevra, e sia il mantenimento della, della tregua, sono risultati di certo deboli e di e difficile applicazione. Il controllo inoltre dell'embargo dell delle armi sancito a Berlino resta un nodo ancora da sciogliere: poiché, nonostante la volontà europea di controllare con una nuova missione navale il flusso delle armi via mare, restano di fatto incontrollati i flussi che riforniscono Haftar, sia via aerea, da parte degli Emirati e sia sì, via terra nel confine egiziano. Oggi sul campo la situazione va eh, peggiorando, il blocco delle esportazioni di petrolio imposto da, da Haftar eh, sta danneggiando l'economia libica. La Libia, eh, come sappiamo, è uno dei paesi della regione che hanno basato la loro economia eh, completamente sui proventi degli idrocarburi ed oggi non è un caso quindi che eh, il ritardo degli stipendi, degli, de, de, degli impiegati del, del, dell'ampio settore pubblico, dei lavoratori sono appunto un, un, un, un ulteriore problema che del popolo libico, oltre alla sanguinosa eh, guerra civile. Una guerra civile che si è aggravata eh, soprattutto dallo scorso aprile, quando l'uomo forte della Cinaida, Khalifa Haftar, eh, ha sferrato un'offensiva contro il governo di Tripoli con l'obiettivo di mettere sotto il suo controllo eh, l'intero eh, paese. L'obiettivo dei paesi che oggi stanno sostenendo le azioni militari di Haftar è quello di creare un contesto nel quale l'uomo della Cirenaica sia l'uomo forte in grado di riunire il paese di far ritornare la stabilità al suo interno e tener fuori soprattutto eh, dallo scenario politico soprattutto i gruppi islamisti come la fratellanza musulmana questa soluzione appoggiata anche in parte eh, da alcuni paesi occidentali e' è, diciamo, un, il punto cardine che ha bloccato di fatto, almeno per ora, eh, tutto quel movimento eh, di democratizzazione che si è attivato con eh, le cosiddette primavere arabe, ma che oggi, come dimostrano le nuovi, i nuovi movimenti in Algeria, in Sudan, in Libano, in Iraq, di fatto non si è ancora arrestato.